Il liceo coreutico Regina Margherita ha ospitato il ballerino e coreografo Tony Candeloro che ha tenuto una conferenza su come Marius Petipa, lo zar del balletto classico, si è riuscito ad introdurre in un linguaggio coreutico di classicismo puro preso in prestito dal movimento romantico. Per noi oggi è un momento molto importante perché assieme al nostro ospite Toni Candeloro che è uno dei maggiori coreografi italiani appunto eh, pensiamo di proporre ai nostri ragazzi del coreutico questa figura di eh, coreografo e ballerino molto importante proveniente appunto dal balletto russo. Il liceo coreutico eh, che quest'anno a Palermo eh, è per il quinto anno eh, operativo proprio vuole è Proporre ai propri alunni una formazione che non è solo quella tecnica della danza, ma anche una formazione culturale. Per questo questi momenti eh, sono importantissimi perché permettono ai ragazzi di confrontarsi con un'apertura culturale eh, di ampio raggio. Eh, noi continueremo in queste, in queste iniziative, questa iniziativa, come vi dirà Toni Candeloro, ma eh, è un'iniziativa che in Italia e non solo ha avuto. Un'eco importantissima e quindi noi pensiamo casomai di poterla anche riproporla a livello cittadino con il supporto delle, anche delle amministrazioni pubbliche. La volevamo, vorremmo anche che venisse inserita nelle ultime iniziative di Palermo Capitale della Cultura. Marius Pettipa è la storia del balletto classico, è il padre del balletto classico. Se noi oggi eh, abbiamo tutti questi studenti che vengono eh, a frequentare eh, il Liceo Coreutico e anche perché conoscono Lago dei Cigni, La Bella Adormentata, lo Schiaccianoci. E il nome di Marius Petipà è, è un maestro, direi, pop nel senso eh, generico del termine, perché Marius Petipa ha coniugato la danza francese, che era molto manierata soprattutto ecco, tra la metà dell'ottocento e la fine dell'ottocento con la te grande tecnica italiana soprattutto scaligera quindi sono stati gli italiani a poter fondere eh, grazie alla loro tecnica eh, anche lo stile che veniva dalla Francia e Marius Petipa ha coniugato queste due eh, scuole e ne ha fatto tutti i capolavori che noi conosciamo qui nel tardo ottocento eh, diciamo che Marius Petipà coniuga la danza eh, del romanticismo con quella che poi lui ha coniato come balletto classico per dare chance ai coreografi come Michael Fochin, che ha fatto La morte del Cigno, Sherazad eh, tutti questi balletti della modernità quindi il genio in quest'uomo è la continuità della, conosc della conoscenza